amico del giardino della gioia, loro i due, i due personaggi che hanno fondato questo, questo bellissimo posto si trova uh, in gargano eh, si, si estende in 5 ettari un uliveto, eh, 800 metri dal mare ha una, una, una locazione bellissima e come vi dicevo loro sono in tre, però intorno ci sono, loro si definiscono giardinieri, intorno hanno tanti amici, come io mi definisco amici giardinieri, che, che si è diventato una realtà, nel senso che si incontrano, ci sono veramente dei momenti di nuclei di circa 20-30 persone che, che è veramente una bella comunità, un bel momento di... Di condivisione. Il giardino, è, come vi dicevo, è, ha delle abitazioni in autocostruzione, case di paglia, di urte, siccome che è in un, in un, parco, in un parco nazionale, quindi regionale, è, è ha alcune difficoltà nel costruire, avere dei permessi, quindi urte. Eh, ha una struttura di legno, tutti i materiali con recupero ecologici, eh, un pozzo con acqua, con acqua purtroppo non proprio un po' salina, no? questo è uno dei problemi che può avere il giardino sai, vicino al mare così, questo è uno delle, di, un po dei problemi, dovranno trovare la soluzione per, per dissalare insomma, eh. Eh, che dire ancora eh, aiutano ecco una cosa che è molto interessante ehm, l'economia si basa sul dono eh? sul dono che però eh, tranne che quest'anno hanno, hanno detto nel periodo estivo di, di chiudere questa storia ecco perché loro hanno, hanno alcune difficoltà si basa sì, loro fanno conferenze, ospitalità, che adesso questa cosa è interessante con le yurte, praticamente affittano yurte e hanno un buon riscontro, hanno trovato in questi due o tre mesi corsi di yoga, attività nel territorio, fanno pulizie delle spiagge, fanno dell'ealing, con ecco, la sua identità in realtà si può definire healing ecologica stanno molto attenti all'elementazione alle, e, e secondo me molto bravi con l'ecologia, con anche un indirizzo spirituale in realtà. Eh? Permacultura, food forest, praticamente questo territorio, questi olivi, sono stati piantati più di 200 piante adesso di tante, tanti frutti. È finito. Sì, che dire ancora? Eh, boh veniteci a trovare, andatevi a trovare eh? che veramente secondo me il posto merita, merita perché è veramente una location straordinaria quindi hanno bisogno di supporti grazie, grazie a tutti